La conoscenza del simbolo o conoscenza magica, come la chiamo io, è una parte integrante e fondamentale di una reale via in questo senso. Consiste nel acquisire la conoscenza esperienziale, tutto, non soltanto la nozione, perché noi siamo abituati che con la parola conoscenza si intende solitamente la nozione di qualcosa. Quindi ad esempio la definizione, la frasina fatta, eccetera eccetera, no? Bene, eh, in realtà a livello percettivo per conoscenza si intende tutto un corpus eh, più o meno grande di frequenza e vibrazione che appartengono a, al simbolo che quindi ne diviene portatore, ne diviene passaggio, e quindi, diciamo così, per conoscenza si intende sempre avere esperienza del simbolo che ci troviamo di fronte. Questo qui è una pratica veramente che Uh, faccio fare ai miei apprendisti proprio uh, quotidianamente perché deve affiancare qualsiasi altro tipo di lavoro magico, è un po' come dire no, si fa la teoria e si fa la pratica mh? ed è giusto, nella teoria quando abbiamo un po' capito le cose quando abbiamo visto le parole giuste eh, e le nozioni per l'appunto che ci possono servire poi per la pratica magica dobbiamo però assolutamente applicare la conoscenza del simbolo come avviene tutto questo beh ci sono diversi modi che vanno dai più semplici ai più complessi e che naturalmente richiedono diverse facoltà già attive e sviluppate uno dei metodi iniziali è la contemplazione del simbolo quindi ti puoi porre davanti a un qualsiasi simbolo, può essere il simbolo di un segno dello Zodiaco, no? Per esempio il simbolo dell'Ariete, il simbolo del Toro, dell'Acquario. Oppure può essere un simbolo planetario, qualsiasi, il simbolo di Marte, il simbolo di Venere, di Saturno. Può essere un simbolo eh, alchemico degli elementi, no? Della Terra, del Fuoco. Oppure può essere una runa. Per esempio, basta che sia un qualcosa di simbolico e eh, molto semplice all'inizio. Ecco, come, come glifo eh, faccio per dire una carta dei tarocchi, per esempio, è già molto più complessa. Ma è possibile farlo, naturalmente, anche in quello e ottenere la conoscenza del simbolo anche con i tarocchi. Ed è un lavoro molto, molto potente. Detto questo comunque prendete per esempio una runa oppure un simbolo della tradizione esoterica ehm, e ve lo ponete davanti, dovete avere solo quello, quindi in un foglio ci mettete al centro, lo disegnate oppure lo stampate un pochino grande, non troppo quel simbolo. Cosa andate a fare? Come avviene la contemplazione? La contemplazione è qualcosa di percettivo, non è qualcosa di... Uh, filosofico o di razionale quindi andate semplicemente prendiamo ad esempio il simbolo di venere il cerchio con una croce sotto va bene allora questo qua cosa andate a fare andate a puntare il vostro sguardo su un punto del simbolo no e piano, piano, piano, piano andate a fare tutto il cerchio, piano, piano. Poi scendete e fate la croce e poi ripartite. Dovete percorrere l'intero circuito a questo punto, no? L'intero simbolo con molta lentezza e ovviamente dovete avere un certo um, concentrazione. Questa è la parola giusta, cioè dovete avere la capacità di concentrazione. Se non ce l'avete non preoccupatevi, perché tramite la pratica di questa tecnica è proprio la concentrazione che andrai a sviluppare. Quindi concentrazione massima soltanto su quello che stai facendo, cioè sul, sul simbolo, e lo percorri piano piano, lentamente, rimanendo completamente concentrato. Se ci sono dei pensieri che ti disturbano di qua e di là, non preoccuparti, ritorna al simbolo e continua a percorrerlo. Questo è un primo metodo eh, efficacissimo di conoscenza del simbolo e va applicato a tutti i simboli che uno va ad incontrare, che sia all'interno dell'apprendistato o che sia semplicemente nella, nella propria ricerca eh, personale. No? Quindi... In questo modo cosa accade? Accade che uh, piano piano si apre veramente la porta del simbolo. E quindi vai ad uh, accedere veramente, a vedere, a ricevere un insieme di conoscenze proprie di quel simbolo che non sono scritte in nessun, in nessun libro, non sono scritte da nessuna parte. E è il simbolo stesso che te le dona, perché tu hai focalizzato veramente attenzione su quel simbolo. E lui apre le porte. Eh, ci sono molte, veramente molte sorprese che uno ottiene in questo modo. E questa è la vera conoscenza dei magi, che quindi non è, ehm, come dire, che viene comunicata così ai quattro venti, ma semmai si comunica il metodo giusto per eh, arrivarci da soli. Va bene? Un altro metodo, un'altra possibilità di conoscenza del simbolo è una possibilità intellettuale che quindi accede alle facoltà alte dello spirito no? e non più animiche eh, e, si, e si tratta semplicemente di avere il simbolo davanti che quindi avrà un significato, per esempio, eh, che so io, acqua e sempre tenendo la concentrazione su quello che stiamo facendo, associare mentalmente qualsiasi parola che abbia a che fare con l'acqua. Quindi, eh, acqua, torrente, questo qui con i pensieri, no? Acqua, torrente, fiume. In un modo così caotico e spontaneo, associare qualsiasi parola che ci viene in mente acqua torrente, fiume, mare, ondina, schiuma, scogli, gabbiani, bicchier d'acqua, acqua salata, acqua dolce, Nilo, fiume, Egitto, palme, acqua, H2O, eh, CO2, acqua vapore, acqua nuvole, acqua pioggia, eccetera eccetera. Continuare così per 10 minuti. Questo naturalmente ti dà accesso alle facoltà più eh, intellettuali. Ti aiuterà moltissimo anche a sviluppare doti di eh, problem solving o anche a sviluppare la tua immaginazione e la tua capacità di esprimerti. Detto questo, riguardo al simbolo che hai davanti, andrà a um, penetrarne il lato più razionale, il lato più uh, intellettivo, va bene? E quindi andrai a vederne di più i principi astratti. Un ulteriore metodo di conoscenza del simbolo, forse però un po' pericoloso, quindi stai molto attento a quale simbolo tu vai a scegliere, è far entrare il simbolo dentro di te. Ecco che quindi uh, andrai prima di tutto a visualizzare questa volta, non più a disegnare, a visualizzare il simbolo davanti a te, per esempio un bel triangolo, simbolo del fuoco, un triangolo col vertice in alto, e quindi andrai a vederlo fiammeggiante davanti a te. Lo intensifichi, lo intensifichi, quando vedi che veramente è presente un triangolo uh, davanti a te di luce, può essere rosso, può essere anche semplicemente di luce bianca, un bel triangolo, fatto bene, anche qua ti serve la concentrazione ovviamente perché la forma si deve fermare, no? deve essere stabile, fissata. Quindi cosa vai a fare? Vai semplicemente a ispirarlo dentro la tua aura, dentro al tuo, alla tua sfera delle sensazioni. Questo ti porterà una conoscenza corporea del simbolo, perché eh, lo andrai a vivere, e quindi questo qua veramente lo inspiri è come se tu lo mangiassi in qualche modo, no? Mangi quello che hai appena cre creato, però per la, per la corrispondenza de del simbolo, quello che tu hai creato già si connette a determinate forze, in questo caso del triangolo al fuoco. Quindi quando tu vai a fare questa pratica qui, devi stare attento perché sai che nel giorno successivo, eccetera, eccetera, la forza del fuoco sarà molto maggiore nella tua vita, nelle tue emozioni, nelle tue azioni, nelle tue parole eh, e nei tuoi pensieri, va bene? Quindi questo ultimo metodo c'è da fare un po' di attenzione a... a a quale simbolo si va a scegliere? No? Immaginate di andare a scegliere un simbolo negativo o un simbolo molto malefico, te lo metti dentro è come se tu in ti iniettassi un veleno a tutti gli effetti. Questo naturalmente offre anche alcune possibilità opposte, quindi ad esempio di guarigione. Questo è eh, quello che veramente si intende per conoscenza del simbolo. E qualsiasi simbolo che viene studiato soltanto sui libri non è per te vivente e quindi non lo hai conosciuto alla maniera magica va bene e tutto ciò naturalmente porta allo sviluppo e al risveglio di determinati poteri del corpo sottile che mano a mano vanno a uh, manifestarsi con tutto il loro splendore